salve oggi facciamo gli orecchini per halloween e sarà un effetto terrificante perché li vediamo nella notte con la plastica creativa fosforescente per fare tutto ciò abbiamo bisogno qualche accessorio indispensabile soprattutto una perforatrice per fare i buchi matite colorate e pernarelli indelibili la lacca o una vernice per fissare il tutto non scordiamoci la cosa più importante orecchini e brillantini la plastica fosforescente dentro il forno si restringe circa 3 volte e mezzo, quindi quando scegliamo e prepariamo il disegno dobbiamo moltiplicare per 3,5. Stiamo attenti a usare la parte più porosa del foglio. un pezzo di scotch così il mio disegno non si muove e io posso controllare di averlo tutto ricalcato Pensa quando direte alle vostre amiche che gli orecchini li avete fatti voi. Saranno gelosissime. Ci siamo con l'effetto luna? Io direi di sì. E adesso iniziamo col nero terrificante. qua abbiamo finito anche il secondo disegno controlliamo e possiamo procedere cerchiamo di ritagliare bene, ma non preoccupatevi, abbiamo sempre una soluzione, niente male per l'orecchino non bisogna scordarselo prendo la punta del cappello della strega e adesso passiamo alla cottura ricordatevi sempre di leggere quello che dice il fornitore nel mio caso è 130 gradi, 5 minuti. Mi raccomando, preparatevi bene e mettete della carta da forno. Aspettiamo l'effetto magico. Soprattutto non aprite il forno mentre la plastica riduce. cerchiamo di metterli piatti o se vogliamo dargli una forma è il momento giusto adesso metti i brillantini sono bellissimi e mi coprono anche tutti i piccoli errori la parte che mi piace di più è quella porosa se usate le matite colorate potete verniciare con uno spray o semplicemente con la lacca per i capelli, ma io ho messo sopra le paillettes e ha fissato il tutto. Adesso l'ultima tappa. Potete trovare questi prodotti nei negozi di hobbistica e forse anche bricolage. Adesso vi saluto e alla prossima video. Ciao!